Oh, se sono buone queste fiabe qua, poi mi ha guardato come una pazza. Eh? Ciao, ciao ragazze. La mia spesa è oggi e che sono andata alla Coop perché di solito vado alla Coop a comprare il pane. Infatti, col pane è un po' di pane, ma non in tutti i negozi della Coop. Il pane è buono. In questi negozi, qua il pane è buono. Allora vado a prendere il pane. Visto che avevo finito il chicchi di caffè, ho preso anche un po' di chicchi di caffè. Un risotto milanese, che mi faccio adesso. Ho preso delle bistecchine, queste qua. E poi ci sono anche le hamburger. E poi ho preso anche questo tono qua, che è un filetto di scotona. Quindi ne ho preso uno. Giustamente, queste cose qua adesso le metto dentro freezer. Queste fialle qua. Adesso li provo, poi vi faccio sapere com'è. No, vabbè, ragazzi, guardate come si apre questa scatola qua. C'è praticamente così. Ho chiesto alla farmacista se sono buone queste fiole qua, perché ho visto che ce ne sono diverse. Ehm ci Sono anche quelle che costano anche meno, però ce n'erano solo 10 fiamme praticamente a quel prezzo lì. Questi ce ne sono 21. Mm. E infatti, anche lei mi fanno guarda, VC è proprio VC. VC è... è proprio buono, va è... moltissimo, è... proviamo ragazzi, perché ho tantissimi capelli in questo momento qua, è... E ne avevo proprio bisogno ecco vabbè questa cosa qua vi aggiorno poi dopo sei settimane e ciao a tutte ragazze allora eh, sono andata a fare un po' di spesa ho fatto una spesa nei supermercati diversi intanto vi faccio vedere le cose che ho comprato all'eurospin perché ho comprato anche la carne che voglio mettere subito dentro il frigo cominciamo con eurospin allora ho comprato insalata gentile, che a me piace insalata gentile. Queste sono tutte le cosine così, niente di, niente di che, ecco. Poi ho comprato orzo, ehm. il farro. Cioè, orzo e il farro secondo me conviene comprare a Eurospin. Queste cose qua, a allora volte ho, ho comprato le carote, e... i integrali che mangio solo io, e l'uova fresche. Ecco. Ah, ho comprato, infatti, ho comprato macinato misto questo qua che avevo già provato. È buono, posso dire che è buono. E... Poi ho comprato le mozzarelle di bufala, lo spec e il prosciutto di parma, ne ho presi due. E poi ho comprato il petto di pollo. Guardate quando ho comprato il petto di pollo che non sia grigio che sia un po' più un colore giallo così che è più buono ecco e poi ho comprato le sovraccosce di pollo sempre orosplit poi vabbè ho comprato lo spec questo faccio quando faccio la pasta uso sempre questi qua e dopo ho preso anche la pancetta dolce un altro speck, prosciutto cotto e poi ho preso anche la salsiccia che così faccio il ragù con la salsiccia mescolo tutto insieme io che così viene un po' più buona ecco adesso queste cose qua le metto dentro il frigo e dopo le metto a posto intanto le metto dentro il frigo perché da un po' che sono fuori frigo perché ho fatto tantissimi giri dopo, dopo adesso vi faccio vedere tutto la finta la pasta integrale che mangio solo io mm, questi sono così ah, anche dentro, dentro anche queste già che ci sono ah, ho preso anche due birre questa mm, la birra mm, la compro ogni tanto ma più che altro d'estate ecco l'ho preso ho detto vabbè prendo anche la birra va allora poi ho preso i peperoni i pomodori e i cetrioli poi ho preso un sacchetto di mele questi qua c'è scritto tra l'altro c'è scritto il bin Marlene secondo me sono proprio tcheschi queste secondo me sono buone mm. ah poi ho preso anche il tonno ho preso questo qua ragazzi vi dico allora, oggi ehm, ho, visto che ho, ho mangiato a lavorare fatto la mattina ho mangiato a lavorare e, e c'avevo il tonno però ci avevo mm, il tonno dentro la, scatoli, la, la scatola, però quando, anche se a scadenza andava, non so, tra, scadeva tra due o tre anni, però quando l'ho aperto non mi piaceva molto l'odore, non so, c'era un odore strano, allora ho detto no, basta, non compro più questi qua, compro questi di tonno, che mi dà più fiducia. E il tonno fatto così, perché non so cosa c'è dentro, ecco, non... Anche perché qualcuno si è già si è avvelenato con il, con il tonno, allora non vorrei che non volevo avvelenarmi anch'io. niente Dopo ho preso anche questo qua, eh, il pesto alla genovese, non so com'è, non ho mai provato. A me piace tantissimo il pesto gio, ah, genovese, mm, lo saggio, dopo vi dico com'è a eh. eh, niente. Dopo ho preso anche questi. Questa vitamina qua, sono 20 compresi di vitamine, ecco. E praticamente in tutto ho speso 64 euro. Mm. Allora, dopo sono andata al Lidl. Vi faccio vedere quello che ho comprato. Intanto incomincio con queste che devo mettere in frigo. Allora ho preso gli gnocchietti alla tirolese non so come sono però non, non si trovano anche da, da tutte le parti queste qua eh, io le ho assaggiate per la prima volta da un'amica che tra l'altro ha vissuto per un po di tempo su un e eh, le ho fatte lei eh, compri ecco eh, avevo fatto burro salvia però erano buonissime e eh, niente mh, ho visto lì e li ho comprati ecco Secondo me le, le assaltiamo ecco. secondo me sono buoni. Ah, dopo sempre al ho comprato questi panni qua che costavano un euro qualcosa adesso non mi ricordo. E ho comprato. Ho fatto un po' di scorta della pasta. Ho comprato questi qua. I proprii. I fusili. E tra l'altro solo lì li, li, li, li trovo confezioni così grandi adesso ci sono confezioni talmente piccole ti fanno pagare un sacco di soldi e, e poi cioè, secondo me anche i prezzi sono aumentati tantissimo di barilla allora anche qua sempre barilla anche qua sono tortiglioni scusate e poi ho preso anche gli spaghetti, io compro sempre il numero 5. spaghetti anche qua da un chilo così, io faccio un po' di scorta, e poi, dopo, visto che mi si è rotto il mixer ragazzi, ho trovato questo qua. C'è un sacco di roba. Ehm, non so se vi serve qualcosa. C'è un sacco di roba tipo elettrodomestici da cucina, mm, tantissime cose. Questo non so neanche com'è, adesso voglio vedere com'è. Il mio è che ho avuto, ma saranno più di 17 anni secondo me, ce si è rotto adesso e poi pogato anche poco, ecco. Vediamo questo qua com'è. un po pesante però mi piace esteticamente Il color bianco guardato sì. giustamente eh, ci sono anche i suoi, i suoi pezzi che tra l'altro io uso solo quelli delle queste qua mm, queste per impastare non uso mai impasto sempre a mano e questo vi dico cosa costa forse vi interessa forse mm. no questo deve essere lunga costa no non è qua è un altro scontino scusate ecco perché sono andata anche l'essere lunga dopo Sbattitore 19,99 20 euro Allora Sempre al lì te l'ho comprato Anche le patatine Queste qua Classiche di San Carlo. Poi ho preso Il croissant Per Andrea questi qua in ciliegia Poi ho preso Guardate qua quanta, ho preso questo rotolone, questi rotoloni di carta igienica di vi dico così costa 7 euro qualcosa però sono tantissime pesa un sacco eh. ehm, 7,99 viene e ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sono 20 sono 20 ehm, allora andiamo avanti Poi ho preso i biscotti Allora ragazzi i biscotti mm, Più buoni sono quelli della Lidl Sono più buoni quelli della Lidl Che anche quelli di marca cioè, Questi sono buonissimi Poi ho preso questi qua I panetti croccanti Non so come sono Li assaggio ah, Ho preso un po' di funghi porcini Costava un euro qualcosa Ho detto, bah, bah, bah, che non so, per fare le bistecche o per fare un po' di risotto va benissimo ecco, ieri avevo comprato un po' di caffè però sapevo che vado a Lidl a comprare il caffè che è un po' più grande, questo, ho preso questo e poi ho preso anche questo qua che ho fatto un po' di scorta e ogni tanto mi piace andare in negozio a fare la scorta e poi dopo Oggi pomeriggio sono passata in supermercati così perché cioè poi alla fine ci ho messo due o tre orette ecco però per adesso per, per un po' sono a posta ecco, dovrò andare al supermercato a prendere due o tre cosine, quello che mi servono, ma fresche. Visto che mi sono dimenticata a prendere la panna spin quando sono andata, poi ero in fila e ho detto beh vabbè ormai prendo da altre parti la panna, ho preso la panna. Al Lidl, eh, ah, ho, dopo ho preso i bastoncini in cotone, questi qua che le ho finite. Sono carine adesso, fanno in cartoncino, in cartone, sempre al Lidl. Eh, ah, poi ho preso anche il collutorio, questo qua, sempre al Lidl. Poi ho comprato questo qua. Visto che eh, anche Natalia su un altro canale ha pubblicato che aveva comprato questo, ho detto lo prendo, lo provo con me, anche se mh, non ho tantissima fiducia. Ecco. Ah, ragazze, quando vado lì Lidl compro sempre questi citrullini qua. ho questo per fare anche, non so, mh, li uso anche per fare l'insalata. L'insalata russa, ecco. Queste qua questi sono buonissimi. Eh, non, non sanno di aceto come quell'altra me con troppo aceto non mi piacciono allora la stessa cosa per quanto riguarda anche i peperoni anche i peperoni questi sono buoni eh, non sono tanto grassi come, come quell'altra ah, poi l'avevo finito anche i dadi li ho comprati sempre lì poi ho preso a anche questo eh, queste sono sempre le, le vitamine, sono 20 comprese, il prezzo più o meno uguale come quello dell'Eurospin. Ecco. Poi ho preso anche le patate al Lidl e poi il waffle. Ehm. Niente ragazzi, qua invece uh, ho comprato il basilico, eh, qua invece sono andata ad Estelunga ho comprato il basilico. Poi ho comprato un sacchettino, questo qua, da mettere il formaggio. Da un po' che lo volevo prendere, poi ho detto, beh, ma sì dai, lo prendo. Costava 9,90 euro, però mh, perché il formaggio lo tengo sempre dentro il cotone. Però dopo un po' diventa brutto. cioè Non, non mi piace. Allora ho detto, beh, quasi quasi lo prendo. L'ho comprato. E poi ho preso i bocconcini, questi qua, che sono buonissimi. Ne ho presi due. E poi ho preso i mirtilli che costavano un euro qualcosa, adesso li lavo, poi li metto dentro il freezer, poi se mai quando mi serve ce l'ho già. E la stessa cosa per quanto riguarda anche il basilico, adesso il basilico lo uso un pochettino. E Ultima volta ho provato a asciugarli per bene, li ho lavati, li ho asciugati per bene e li ho messi dentro, dentro la scatola di plastica le ho messe dentro al freezer eh, e mi si sono ghiacciati uno ad uno non si sono non si sono mh, tutti attaccati ecco e le ho usate ben, mh, e direi che come metodo va benissimo così ecco anche questa cosa qua la faccio sempre eh, come, come ve l'ho detto lo, user, lo lavo e poi lo metto dentro al freezer e, già che ci sono già che c'erano il silunga ragazzi questi datteri qua sono buonissimi adesso queste cose qua che vi farò vedere giustamente li nasconderò queste sono buonissime anche questa frutta secca anche questi sono buonissimi tra l'altro adesso ci sono tantissimi sconti al lunga. vi conviene fare lo speso adesso lo dico su queste cose qua allora, queste qua. Poi ho comprato, mi sto già preparando per Natale ragazze, <ride> ho comprato il, il torone, questo qua, a noi piace quello morbido, questo con mandorle e pistacchi. e Poi di questa marca qua, Vergani, e, non so se si dice così, Vergani, o Ver Vergani, secondo me sì. E, no, Vergani no. E poi ho preso anche questo di Sperlare. Sperlare, questi sono quelli più buoni. Sempre tenero anche questo. E questo mandorle pistacchio. Un altro torone, questo. Anche questo tenero ai pistacchi. e pistacchi. Dopo ho preso l'indor. Questi qua. Scontate anche questi. Ho preso tutte le cioccolate ragazze. Mi sono già fatta la sport per il Natale. Dai, mi sto, sto facendo un video qua. E questo è lo straccio del formaggio. Sì, puoi buttare via. Ma non lo lavi. Ciao Andrea. Andrea vuoi una cioccolata? No, no. Per Andrea ho preso la cioccolata. Allora, dopo ho preso queste qua di sperlari, la cioccolata con, con le nocciole intere, mi piace tantissimo, ne ho preso due. Allora, Aspettate, devo volte la via tutto. Pientifici. Anche queste erano in promozione. Allora, questo è l'unico che non era in promozione, che mi piace, che ho preso e poi ho preso altri cioccolati, sempre per Andrea, poi ho preso una nocciolata e i noci, arachidi, noci, noci, arachidi anche quelli sono scontati. Poi ragazze ho preso queste qua di felce azzurra, e detersivo era scontato, ho detto ne approfitto, le prendo perché costavano pochissimo. E poi ho preso anche questo detersivo qua, anche la prima volta che lo vedo, Questi per i capi, il bucato classico, ho visto che c'erano anche per i capi scuri, però non so com'è. Ci Voglio sentire anche com'è l'odore. Non capisco. È un. sa un po' di sapore. Sì, no, no, è un odore che non si capisce poi bene com'è. sa di un po' di marsilio, un po' di... un po' di erba, non capisco... Comunque, sì, di, sa di pulito proprio. Vi farò sapere com'è. Allora e qua invece le ho comprate tantissimi dolci ma adesso li devo nascondere perché visto che a me già ha visto cosa ho comprato eh, devo andare a nascondere tutto perché eh, tutte le cioccolate tutte quelle cose lì le ho, le ho comprate per il Natale ecco per Natale per le feste ecco che saranno eh, mi sono già messa avanti perché anche a Natale eh, mi sa che vado a lavorare e eh, dopo avrò pochissimo tempo ecco allora mi metto sempre avanti Ah l'unica cosa che ho comprato è che mangiamo questa sera, infatti sono detto stasera mangiamo le pedine perché eh, visto che è venuto tardi, eh, così faccio così. poi mi ha guardato come una pazza, eh. anche se lo sono però, allora ragazze vi dico cosa costa, il to allora i toroni secondo me saranno a 40% di sconto, e sono tantissime cose che veramente sono, scont sono scontatissime sicura sì, anche allora felce azzurra felce azzurra del 40% di sconto che costa 1,32 euro per quelli che sono andate lì poi hanno detto no oh, li prendo perché 1,32 euro secondo me è un buon prezzo e... quell'altro invece sapone sapone liquido per il bucato, invece costa 3,98 questo qua mm, vi dico non lo so mm, guarderò com'è niente, se volete fare la spesa già per Natale vi consiglio di andare a Slunga. ho visto che anche Vanish a Slunga era scontato mm, solo che ero con una borsina senza, senza niente ho detto no, basta già e, per oggi ho già dato, ecco non compro nient'altro eh, però questi non, non li potevo lasciare lì ecco perché non vado di lunga spesso vado ogni tanto bene ragazzi il mio video a ah, essere lungo ho speso tantissimo ho speso tanto 9 euro però mm, mi sono messo un bel po avanti ecco eh, eh, tutti gli anni, comunque, tutti gli anni lei lunga prima di Natale mette tantissimo, mm, mette tutte le cose in sconto. Se andate in un altro supermercato, tipo il nocciol nocciolato, anche con altri, altri dolci, mm, non li trovate mai eh, in sconto. Invece, se lunga li fa sempre, bene, ragazzi. Con questo io adesso vado a mettere tutto a posto, e ci vediamo! Vi saluto e ci vediamo la prossima volta ciao ciao a tutti